13 dicembre, aver fatto un po' di esercizio fisico, devo dire che mi è riattivato e ne avevo bisogno. Un'altra cosa che ho preso l'altro giorno da Bricomen sono queste. Sono delle viti, dei tasselli, un po' li utilizzerò per fissare la lampada stasera e un po' li metterò in queste scatolette qua che servono sempre. Serve sempre avere delle viti del 4, del 5, del 6 in casa. Sono cose che fanno comodo. poco andrò a fissare il faretto all'esterno delle coste di mia madre e qui con me c'è il trapano per bucare il muro e i tasselli e le viti con cui fisserò questa lampada vedremo se riuscirò a fare riprese mentre faccio questo lavoro questa è la panchina che andrà illuminata e là sopra andrà montato il faretto sistemato c'erano sei pacchettini che mi aspettavano e un'altra cosa che ho preso l'altro giorno da Bricomen è questo scaffale che dovrò montare cosa farò per prima cosa? lo scoprirete fa poco questo è il primo dei due scaffali montati in teoria lo scaffale sarebbe stato uno solo però io anziché montarne uno alto ne monto due bassi perché con queste pareti oblique mi torna comodo quelli lì dietro sono i pezzi che avanzano per lo scaffale che costruirò domani che adesso si è fatto un po' tardi e quell'altro che vedete è il pannello riflettente con cui riesco ad avere una luce diffusa e omogenea in questo video da questa parte ci sono le cose che ho spacchettato queste sono delle chiavette ne ho preso un po' di più perché prendere tutte assieme era più conveniente anche perché così arriva il pacco una volta solo questi sono dei led sono da 3 w sono verdi e rossi queste sono delle strisce led questa ha un colore celeste quello che chiamavo in un video ciano col fosforo e le altre sono verdi o rosse questi sono dei led ad alta resa cromatica bianco caldo, quelli che aspettavo l'altra volta e questa è una serie di varie robe tipo led, accessori, alimentatori dei led piastrine su cui saldare i led Aveva davvero tante cose questo shop E l'ultima cosa, ma non la meno importante È un disco NVMI Che ho preso da Kingspec E sono davvero curioso di provare Dovrebbe far andare il computer molto molto più veloce Magari però i test sul computer li faccio domani Adesso chiudo questo video E vi lascio alla notte più lunga dell'anno